Porco Dio! È un grande! Fate venire gli amici, condividete la live, perché oggi, se non avete un cazzo da fare, ci caghiamo in mano assieme, perché... No, voi, voi evidentemente non vi ricordate dove siamo rimasti, ragazzi, eh? Non vi ricordate, non vi ricordate. Allora ragazzuoli, bentornati in questo nuovo episodio di Dark Occult, ormai ho perso anche la conta di quale episodio noi siamo Vi lascio ricordare, cosa è successo la scorsa volta? La scorsa volta è successo che abbiamo trovato una stanza... Col demone all'interno E per demone intendo quello con le corna Bastardo figlio della mignotta Che abbiamo liberato da giù Vi ricordate? O non vi ricordate? Ok Siamo in una cazzo stanza, Dobbiamo trovare quattro orologi Ma il problema è che Se accendiamo la torcia Il demone si incazza male Il primo orologio l'abbiamo trovato O meglio Sappiamo dove si trova Dobbiamo ritrovarlo Ma il problema È che eh, Il demone si incazza male Capite qual è il problema Quindi Torniamo in quella stanza E vediamo cosa cazzo fare Avete visto ragazzi Cambiano le location Cambiano le location ragazzi Infatti Però sappiamo che qua Spawno un orologio delle volte là pure L'altro spawn era su mh, Sullo scaffale No no parpo abbiamo caricato quindi no Ma non c'è una soluzione Samu le location sono Troppe Se uno magari ha trovato l'orologio la... Su sto cazzo io lo trovo sul soffitto Capisci Vedi in questo caso l'orologio l'ho trovato qua sotto Hai visto? E prima non c'era Manca l'ultimo Ultimo orologio, ragazzi. Ci sto provando a capire. Qua iniziamo a mettere gli orologi? What? E quando cazzo l'abbiamo presi tutti? Li abbiamo tutti, li abbiamo. Grande. Ok. E allora E ora c'è da capire che cazzo dobbiamo fare. Le lanciate sono tutte uguali. le lancette solamente che solamente una delle quattro se fate caso eh, la lancetta punta a un segno uno dei segni quindi ora dobbiamo boh risolvere sto, sto che cazzo eh, non lo so 1 2 6 7 8 9 10 1 5 6 Per il momento 1 5 6 E questo che cazzo è? 0 1 5 6 1 5 6 7 È un grande! È un grande, come cazzo ci sei arrivato? Scusami. Abbiamo sbloccato la combinazione. Guarda, solamente questo interessa. Chiave o fiuco! Si va sopra allora. Ah no, e forse mi sa che si va proprio da qua. Mesa, mesa. Lo sapete, mesa, mesa che si va proprio da qua? Eh sì. Ecco, chiave o fiugo Ovviamente i fuochi di in di lontananza non potevano mancare Cioè, siamo a Napoli, cazzo Chiaro Che ragazzi, sto gioco è infinito Non mi piace sto posto Ragazzi, ci stanno da un sacco di pile Ve lo dico, ci stanno da un sacco Ma che cazzo di giri così ti scatto? Ragazzi, ci sono troppi corridoi, un labirinto, ragazzi, un labirinto. Ragazzi, è un labirinto! FBI, open up! Orgo, un labirinto! Eh, qua si toccherà a scappare, ragazzi, ve lo dico. Mi sa che il demone ce lo ritroviamo anche qua sopra. Ve l'avevo detto. Per un cazzo. FBI, Chiave. Chiave della soffitta. E eh certo. Dai, ma non posso accendere la torcia. Sta prendendo sta cazzo di vera. Porco dio! Mannaia la puttana! Oh mio Dio Cristo di Dio Ciao Beatrice Oh regà non mi sento tanto bene Mi sento tanto bene ragazzi. Oh mio dio ragazzi, mi mancano le forze, ve lo giuro. Ah, mi fa male anche il culo. Oh mio dio. È qua sulla destra ragazzi, è sicuro. Allora, due cose. O accendiamo la torcia E ci mangia malissimo O navighiamo nel buio più totale E ce lo ritroviamo in faccia A quale opzione optiamo? A cosa optiamo ragazzi? A cosa optiamo? Ditemi voi Torcia e ce lo becchiamo in faccia e Che ci mangia O buio totale e ce lo ritroviamo dal nulla Vai a morire Con la torcia Fin quando io posso Posso scrutare senza morire Con la torcia voglio Sì è sulla destra ragazzi Confermato Ma qua non c'è nulla Ma siamo sicuri che non ci sia nulla Solo una pila di merda c'è cioè, eh? Non c'era tipo una leva? Eh? FBI è up! Ehi la porcaccio di porco dio! Siamo morti! Siamo morti, non posso crederci mai nella vita, ragazzi, siamo morti. Spegni. Devi andare per fortuna, intendi? Non è un cazzo fortuna, perché ci sono un sacco di leve da trovare da... Un sacco di posti in cui devi shiftarti posti che devi liberare sbloccare ci capisci un paio di palle vedi un'altra leva un'altra leva <ride> Oh ma voi che ne sapete che fate tanti figui, i figui vostri horror 5G stepni Surreal power ma beccatevi sto Zblood ti alle 22 di sera Che si spaventa con un gioconcino FBI oppure Pornup di artipower, non molla cazzo E infatti lo vedrò lo vedrò Beatrice Io non molla non molla Che si spaventa con un Pornup In FBI di La, cioè tu diresti, no? La cosa più bella della vita c'è la intro di Pornhub e te spaventi Eh in alcuni conteste per forza Spaventa per forza Ci siamo No Ragazzi ho capito, è lì la chiave, è lì il passaggio Porco Dio! Ah vedete che sto gioco è un infarto continuo Dai raga non ce la faccio più ragazzi, basta Voglio andare via, basta, voglio andare via Basta va a buio incredibile c'era una leva ma morto Ragazzi, mi credete che non sto vagando ma non so neanche io dove cazzo sto andando? Mi credete? Non so neanche io dove cazzo sto andando. Ce l'abbiamo di fronte, ragazzi. È di fronte. È qui, ragazzi. Lo vedo, è di fronte. Siamo in trappola Non posso crederci siamo in trappola ragazzi Siamo in trappola Siamo morti Noncina un po' di palle Siamo morti ragazzi Eh ci abbiamo di fronte Siamo morti ragazzi di yeah. veloceco Ma in trappola Siamo morti Siamo morti ragazzi Non posso crederci Ah, raga. Il video per stasera. Uh, l'horror può finire qui. Basta, ragazzi. Sono, sono morto abbastanza. Sono morto abbastanza, ragazzi. Per, per ora l'horror può finire, ragazzi. Ci cioè, si rivede a martedì con l'horror. Ma no, basta così, ragazzi. No, no, no, no. No, non è che sono esausto. Stamina. Ho preso degli infarti che. Non ne hai visto. Ho preso degli infarti che mi hanno fatto ritornare il mal di pancia. Cioè, ti rendi conto? Sto male. Cambio horror. Questo è noioso. Mi...